Ciao, sono Carlo Chirio, sono qui da Fuori Tempo Strumenti Musicali per provare questo basso Metro Express della Sadovski. Si tratta di un basso fretless. Cosa significa fretless? Che non ha i tasti in acciaio che vengono messi sui bassi elettrici comuni. Eh, questo fa sì che quando vado a premere sulla tastiera devo essere molto più preciso perché non devo andare tra i due ferretti ma proprio dove sarebbe il ferretto, quello inferiore più vicino al, al ponte. Eh, quindi, in fase di studio, si tratta di uno strumento molto più impegnativo che si avvicina un pochettino al contrabbasso. Infatti, anche come suono, eh, il contrabbasso lo ricorda anche abbastanza. Eh, però a livello timbrico è ancora, è ancora diverso come strumento. Infatti si dice solitamente che sia mh, un fretless per suonare bene debba miagolare, cioè avere questo attacco alle note più lento rispetto ai bassi tradizionali. associato al miagolio ma anche alla voce, alla voce umana e quindi questo fa sì che sia comunque uno strumento a sé stante e con delle caratteristiche che comunque lo rendono unico in particolare questo basso disegnato dalla, dalla Sadowski io l'ho trovato molto miagolante e con una buona elettronica che riesce andarmi a coprire diverse timbriche e quindi diverse intenzioni e quindi diversi stili musicali. Ad esempio chiudendo gli acuti ho un suono molto contrabbassoso, mentre invece aprendoli vado eh, a lavorare più magari in fase solistica, quindi facendo uscire più nel mix eh, il suono, possiamo dire, alla Pastorius, che è quello che eh, ha portato il nome del fretless in giro per il mondo. Anche il dosatore dei bassi eh, lo trovo molto, molto efficace, te lo faccio ascoltare, così senza... scarico, mentre invece si può lavorare molto sulla, sulla dinamica e sulla, e sulla timbrica. Eh, come i jazz bus eh, o la scelta dei pickup, in questo caso sono miscelabili in posizione centrale dove li utilizzo tutte e due altrimenti andiamo più su uno o più sull'altro ultimo pomellino il solito volume Vieni a provare questo basso qui da fuori tempo strumenti musicali oppure se vuoi approfondire lo studio del basso fretless o del basso elettrico o eventualmente anche del contrabbasso puoi trovarmi su www.carlochirio.com per lezioni private oppure anche online. Grazie e ciao alla prossima.